partecipate vanno efficientate, ma di certo non lo scopriamo adesso e chiaramente è un impegno che stiamo portando avanti fin dal primo giorno. Roma Capitale ha un debito di 15 miliardi, ADAC di un miliardo e mezzo, tanto per fare qualche esempio, ama di un miliardo, di certo non è stato prodotto negli ultimi sei mesi questo debito. L'ORE allora, fa prezzo ai nostri sforzi per riequilibrare uh, i conti, ma dice che non sono sufficienti.